In Inghilterra sia la Vigilia che il Natale sono tradizioni che non cambiano molto rispetto alle altre nazioni. La cosa diversa però rispetto ad altri paesi è senza un di dubbio il cenone natalizio. Ma prima, sigla! <muchas> Della vigilia e di come è vissuta dagli abitanti britannici. La vigilia di Natale, rispetto alla nostra, non prevede tavole imbandite con i migliori pranzi, ma è dedicata per tradizione ai bambini e all'arrivo di Father Christmas, accompagnato, ovviamente, dalla sua fedele ed inseparabile renna di nome Rudolf. Come benvenuto a Father Christmas, per tradizione i bambini lasciano un bicchiere di latte ed un biscotto, il mince pie, che è un tortino di pasta frolla e ripieno di frutta secca e canditi. No! E per Rudolf? I piccoletti lasciano anche una carota. La stessa sera viene addobbato l'albero e riposto in cantina dopo solo 12 giorni per rispettare la tradizione. Il cenone natalizio inglese è totalmente diverso dal nostro, ma è uguale soltanto nella durata: con il pranzo che inizia di primo pomeriggio e finisce in tarda serata. Sulla tavola, come segnaposto, troverai i Christmas Crackers che vengono spezzati in due una volta seduti e potrai trovare all'interno una sorpresa con dei piccoli giocattoli o dei biglietti di auguri. Tra le varie salse che fanno parte di questo pranzo troviamo la cranberry, una salsa agrodolce fatta con la bacca cilula di mirtilli e poi c'è la bread sauce fatta con cipolla, noce moscata, la e pepe, che sono per la maggiore le più usate per accompagnare salsicce e bacon. Tra le varie cose che fanno parte del cenone in natalizio inglese, i dolci sono la parte più particolare dell'intero pranzo. C'è il Christmas pudding, per esempio, che è un tortino compatto di frutta secca ricoperta da crema al merendi o al limone tagliato a fette. Mm. Solo in una delle fette, all'interno, è inserita una monetina di cioccolato, che porterà fortuna alla persona che la troverà, oppure il Christmas cake, ricco di canditi di frutta secca e ricoperto di uno strato molto spesso di glassa zuccherosa. Queste sono le cose fondamentali che troverai nel cenone natalizio inglese, sempre molto colorito e divertente, al quale non ti annoierai assolutamente di partecipare. Ah, e eh, eh, non dimenticarti! Sì, alle 15, tutti davanti alla tv a seguire il discorso della regina. Se questo video ti è piaciuto metti mi piace e lascia un commento. Se vuoi inoltre essere aggiornato sui prossimi video, attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto a Passo Iscriviti se mi stai guardando su YouTube. Oppure, se lo stai facendo da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi, mi raccomando. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e tanti cari auguri. Ciao a tutti! Ciao!